ciao ragazzi siamo a sistemi operativi e su questo video vedremo l'algoritmo non primitive priority allora questo è un algoritmo senza prelazione non primitive cioè significa che ogni processo viene dentro la cpu finisce ma tiene una coda di priorità classifica i processi in ordine decrescente cioè quella con priorità maggiore viene messa prima nella coda mentre quella con priorità minore viene messa alla fine della coda la priorità di solito è un numero positivo quello significa che ma maggiore numero maggiore priorità se due o più processi hanno la stessa priorità allora la scelta sarà casuale adesso andiamo a vedere lo stesso esempio con gli algoritmi precedenti però risolto considerato algoritmo non primitive priority i processi sono ancora A, B, C, D, I con tempo di arrivo, tempo di servizio e la priorità che questa volta la dobbiamo considerare il processo con la maggiore priorità è D che ha priorità 5 e quello con la minore priorità il processo 1 che ha priorità 1 adesso andiamo a disegnare il diagramma Gantt cominciamo sempre dal tempo di arrivo 0 e abbiamo due processi però il processo con la maggiore priorità è B cioè al momento 0 cioè qui abbiamo prima è tra il processo B che cioè ha maggiore priorità e poi il processo A, che ha minore priorità B, A e qua abbiamo B poi, tempo di arrivo 3, facciamo momento 3 edra il processo C, cioè qua abbiamo 3 che sta edrando C, con priorità 3 però è rimasto anche A, con priorità 1 cioè la nostra coda di VEDA, C, A a con priorità minore va alla fine della coda e C con priorità maggiore va primo alla coda poi al momento 4 sta idratto il processo D che ha priorità 5 quindi D va primo alla coda poi C e poi A al momento 5 sta idratto E il processo E ha priorità 4 il processo D ha priorità 5 cioè la nostra coda diventa D E C A e questo è il momento 7 che finisce il processo B abbiamo detto che è un algoritmo non primitive così ogni processo che entra nella CPU finisce qua. e allora fine di B poi primo nella coda sta D così è il prossimo Edra. cioè qui abbiamo D per due unità di tempo cioè fino al momento 9 qua avevamo D E C A questa era la nostra coda qua abbiamo fine di D e la coda è diventata così E C A poi edra E E A 5 unità di tempo di servizio, cioè 9 più 5, 14. Qua sono rimasti i processi C, A. e qui è il fine di E. Poi è tra C, ha C, 4 unità di tempo di servizio, cioè 14 più 4 fa 18, è rimasto solo A, fine della Qua è fine di C. Qua è a. il processo A ha tempo di servizio 2 unità di tempo, cioè 18 più 2 vedi e qua è fine di A e questo era il diagramma di Gantt adesso andiamo a calcolare il tempo di completazione o turnaround allora il tempo di completazione è uguale con tempo di fine processo meno tempo di arrivo cioè per il processo A il tempo di completamento è fine processo tempo di fine processo cioè vedi qua è finito il processo a meno tempo di arrivo cioè il momento 0 cioè è vedi meno 0 uguale con vedi unità di tempo B. dove è completato b? il tempo di completamento b è 7 meno tempo di arrivo eccolo qua cioè 0 7 meno 0 uguale 7 unità di tempo. Tempo di completamento c c è finito il momento 18 era idrato il momento 3 meno 3 uguale 15 unità di tempo. d, d è finito il momento 9 meno era idrato il momento 4 cioè 9 meno 4 5 unità di tempo alla fine è il tempo di completamento del processo è il momento 14 cioè 14 meno era idrato il momento 5 meno 5 uguale 9 unità di tempo e il tempo di completamento medio uguale con vedi più 7 più 15 più 5 più 9 fratto 5 processi uguale con se facciamo i calcoli questo fa 11,2 unità di tempo. Adesso andiamo a calcolare il tempo di attesa il tempo di attesa è uguale con tempo di completazione meno tempo di servizio cioè tempo di attesa di A tempo di attesa di B e così via tempo di attesa di A è tempo di completamento cioè vedi, meno tempo di servizio tempo di servizio è 2 cioè meno 2 uguale 18 unità di tempo il tempo di attesa di B tempo di attesa di B è uguale con tempo di completazione di B cioè 7 meno tempo di servizio meno 7 cioè 0 e infatti era il primo che era completato tempo di attesa di C tempo di completamento di C cioè 15 meno tempo di servizio tempo di servizio di C sono 4 unità di tempo, cioè meno 4. Questo fa 11 unità di tempo. Tempo di attesa di D è tempo di completamento di D, 5 meno tempo di servizio, che è 2, quale 3 unità di tempo. Il tempo di attesa di E. E tempo di completamento di 9 meno tempo di servizio c 5, cioè 9 meno 5 uguale con 4 unità di tempo. Poi andiamo a calcolare il tempo medio di attesa. 18 più 0, più 11, più 3, più 4, frado 5 perché abbiamo 5 francesi. questo è uguale con 7,2 unità di tempo questo era l'algoritmo non primitive priority se vi è piaciuto mettete mi piace Seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video. In ogni video metto anche un pdf scaricabile con l'esercizio risolto. E per adesso era tutto ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!